a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego come attraversare questo ponte invisibile per raggiungere la guglia degli eretici Mi raccomando fate molta attenzione e equipaggiatevi di coltelli per, oppure palle Lanciatele a terra per farvi strada, ok Un attimo che ammazzo questi scheletri perché veramente rompono Eh già rompono perché mi hanno fatto cadere due volte giù e quindi ragazzi, io adesso vi auguro una buona visione. Mi raccomando, fate attenzione, se no qua vi. se cadete, fatevi fate a, a pancake, vi schiacciate. Quindi, fate con calma. Quindi ragazzi spero tanto che questo video vi è stato utilissimo su come attraversare questo ponte invisibile, io vi consiglio di iscrivervi al canale e lasciare un like se vi è stato utile, noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ora mi devo buttare perché non riesco a resistere, quindi ciao!